Gloria al Signore. Alleluia. Gloria al nome santo del Signore. Seconda lettera a Timoteo, a Timoteo, capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 21. Gloria a Dio. Seconda lettera di Timoteo, capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 21. Ancora oggi ci siamo soffermati su Timoteo, su questa meravigliosa lettera. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta sforzati di presentare te stesso davanti a dio come un uomo approvato un operaio che non abbia di che vergognarsi che dispensi rettamente la parola della verità ma evita le chiacchiere profane perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'empietà. E la loro parola andrà rodendo come la fa la cancrena. Fra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo. Portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Sentite che parole forti, fratelli. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri... A un uso ignobile se dunque uno si conserva puro da quelle cose sarà un vaso nobile santificato utile al servizio del padrone e preparato per ogni opera buona e chi non, vo non vorrebbe essere quel vaso fratelli e sorelle gloria al signore e io credo che noi dobbiamo aspirare a questo, a un servizio sempre più efficace e gradito a Dio. E come sappiamo il Signore, perché l'abbiamo già detto l'altra domenica, eh, aveva appunto costituito Timoteo come pastore della Chiesa di Efeso, doveva pasturare questa, questa comunità nella quale si erano infiltrati come già aveva predetto l'Apostolo Paolo per mezzo dello Spirito Santo, dei lupi rapaci, delle false dottrine, e Timoteo doveva guardarsi da queste persone, da questi personaggi. Però, attenzione, non solo, non solo questo. Al versetto 14 abbiamo letto, ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a... A niente paolo dice inutile è inutile che discutete su certe cose che portate certi argomenti Mh, non servono a niente queste discussioni all'interno della chiesa e paolo era un credente ovviamente con la c maiuscola era un credente che guardava le cose importanti all'avanzamento dell'opera di dio questo interessava paolo questo era il sentimento che aveva nel cuore e voglio dire qualcosa di più, quando Paolo scrive alla Chiesa dei Romani, vi ricordate la faccenda delle carni sacrificate agli idoli? C'era chi mangiava liberamente queste carni e chi invece si faceva lo scrupolo. Paolo non dà una indicazione ben precisa su quello che era il suo punto di vista, anche se si capisce, però dice a questi credenti eh, mettete da parte queste cose, cioè... La convinzione che tu hai, serbala per te stesso. Non perdere per la tua convinzione tuo fratello per il quale Cristo è morto. Cioè per un cibo tu stai perdendo il tuo fratello. Fratelli e sorelle a volte si creano delle divisioni nella Chiesa, all'interno della comunità, per punti di vista diversi, che poi non sono neanche secondo la volontà di Dio, oltretutto. Perché non ne siamo così sicuri, vero? Noi siamo sicuri di quello che la parola ci dice. Allora lì dobbiamo fermarci e dire guarda che è scritto così. E lì non possiamo dire niente, fratelli. Ma quando si tratta di mentalità, punti di vista, cose tramandate che vengono dal passato ma che non vengono dalla scrittura, beh lì ci dobbiamo un attimino guardare, vedere se effettivamente le cose stanno così. E quindi Paolo dice ai Romani, dice, smettete dunque di giudicarvi gli uni gli altri, ma eh, cercate piuttosto di non porre pietra di inciampo sul fratello, cioè su quello che il fratello sta facendo, lasciatelo lavorare. Questo, fratelli, non sto parlando del pastore solamente, io sto parlando nei rapporti tra di noi che devono essere, eh, diciamo, portati avanti con una certa sensibilità spirituale, ma questa sensibilità, sapete quando viene? quando noi siamo uomini e donne di preghiera e leggiamo la sua parola. Solo in questo modo allora lo spirito entra e porta questi sentimenti. In 2 Timoteo capitolo 2, versetto 24, sentite che bello, sempre per mantenerci su questo argomento, dice or il servitore del Signore, apro una parentesi e la chiudo, noi siamo tutti servitori del Signore donne e uomini siamo credenti serventi serventi e servitori di dio ora il servitore del signore non deve contendere ma deve essere mite in verso tutti atto ad insegnare paziente non deve litigare non deve cercare il litigio il servitore del Signore, cioè colui che vuole essere servitore del Signore. Eh, cercare di essere cavilloso nei versetti, ci sono quelli cavillosi che vanno a cercare sempre il versetto eh, per poi per mettersi in contrapposizione con gli altri, con gli altri credenti. Bene, dice Paolo, guarda, Timoteo, statene lontano, perché questo comportamento non è da parte del Signore, lo sto dicendo a mie parole. In Tito capitolo 3, versetto 9, io leggo molto quando predico, Tito capitolo 3, versetto 9 dice, ma quanto alle questioni stolte, Tito eh, curava la Chiesa di Creta, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, statene lontano, perché sono inutili e vane. Fratelli, noi ci chiediamo che la parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo, vero? Stattene lontano, stattene lontano da queste cose, perché non producono niente, anzi, creano problemi all'opera del Signore. Al versetto 15, sempre del nostro testo, di secondo Timoteo, capitolo sempre il 2, al versetto, al versetto 15 dice, sforzati di presentare, te stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Il servo del Signore, la servente, non so se è giusto chiamare servente, comunque, comunque il servo del Signore, inteso come uomo e donna, deve preoccuparsi nel proprio servizio di essere approvato dal Signore. Questa deve essere la preoccupazione, fratelli, principale del nostro cuore, altrimenti il nostro servizio è, diventa qualcosa di strano, di anomalo, secondo la parola di Dio, perché noi quando facciamo qualcosa la facciamo per il Signore, fratelli, non per i like, vero? Non per ricevere le visualizzazioni, ma lo facciamo per piacere al Signore, questo è un grande pericolo che purtroppo piano piano si sta, anzi già è entrato abbastanza nelle chiese, cercare il like, il consenso. Ora noi siamo contenti quando la, la parola, la predicazione viene pubblicata e viene ascoltata e speriamo nel Signore messa in pratica, ma sappiamo bene nei nostri cuori che è quello che veramente produce fratelli e sorelle per noi motivo di gioia e quando sappiamo che la parola ha portato dei frutti che qualcuno è stato benedetto questo deve essere fratelli a volte noi ci dimentichiamo dell'approvazione del Signore in quello che stiamo facendo può succedere fratelli e qui c'è un bel esempio che avete già sentito diverse volte però è buono raccontarlo di un musicista fece eh, un bel concerto, c'era tanta gente e alla fine di questo concerto tutti lo applaudivano, tutti quanti erano entusiasti di questo musicista, ma l'occhio di questo uomo va verso una persona e qualcuno si avvicina dice, ma non vedi che tutti dicono quanto sei bravo? Perché sei triste? Perché dice, vedi quella persona che sta lì? Dice, quello è il mio maestro. E quando è finito il concerto non si è alzato, vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Avete capito il senso, vero? Il nostro maestro ci deve dare il consenso, l'approvazione, non il pastore, non il fratello, non la sorella, ma il Signore. Ora a noi ci fa piacere quando qualcuno si dice, beh, mh, grazie a Dio, insomma la parola, grazie a Dio quella cosa che hai fatto, per carità, fa sempre piacere però dobbiamo ricercare l'approvazione del Signore. Signore, sto facendo bene? Sto facendo male? Ho i sentimenti giusti per fare questo servizio? Lo sto facendo per me stesso? Lo sto facendo per gli altri? Lo sto facendo per te veramente? Come diceva il salmista, oh, Signore esaminami, conosci, vedi se c'è in me. Qualche cosa che io non riesco a vedere, lo sto dicendo a parole mie. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Studiati, dice la Diodati. Eh sì, dobbiamo stare attenti. È scritto in Filippesi, capitolo 2, versetto 3. Sentite questi versi che voi già conoscete. Filippesi, capitolo 2, versetto 3. Non fate nulla. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Spirito di parte o spirito di contenzione. Dice come? Nel popolo del Signore ci sta questo, eh sì, c'è anche questo, fratelli e sorelle. Spirito di rivalità, cioè fare le cose per contenziose, cioè io faccio questo, te lo faccio vedere, così ti metto in difficoltà. Un esempio della Bibbia. Quando Paolo, immagino Paolo, scusate, faccio delle immagini, immagino questo servitore del Signore quando gli è stato riferito che c'erano alcuni che predicavano il Vangelo per fargli dispiacere, perché lui non poteva, non poteva perché stava nel carcere. Paolo diceva bene, dice chi lo fa per contenzione, chi lo fa per con buon sentimento, l'importante è che il Vangelo viene predicato. E poi sarà lo stesso che dirà, però attenzione, la parola di Dio non è incatenata. Tant'è vero che le più belle epistole, forse Paolo l'ha scritte proprio dalla prigione, ma sono tutte belle, fratelli, tutte quante, allo stesso modo. Quindi fratelli e sorelle, lo spirito di contenzione, lo spirito di rivalità, è uno spirito settario, fratelli. Perché poi ci spinge, come dice la parola di Dio in Proverbi 18.1 chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto fratelli, sorelle, la Chiesa è un corpo qui non ci sono leader i leader non esistono nella Chiesa del Signore il nostro leader è Cristo Gesù lui è il buon pastore e la Chiesa procede di pari passo insieme di pari consentimento. Non ci sono eh, le mine vacanti, non ci sono quelli più bravi o meno bravi, sicuramente ci sono quelli che si impegnano di più e si impegnano di meno. Ma comunque si vedrà tutto nel giorno che staremo davanti al Signore, quando l'opera di ciascuno verrà misurata, non in base a quello che abbiamo fatto vedere noi, ma in base a quello che è il metro del Signore vero fratelli e sorelle, sarà lui a dire bene fatto mio buono e fedel servitore. Bene, questa opera cresce con l'impegno di ciascuno di noi, vero fratelli, con l'impegno di ciascuna giuntura, dice la parola del Signore, sforzati di presentare te stesso a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola di Dio. Tagliare letta, eh, rettamente la parola di Dio. Cioè, doveva Timoteo preoccuparsi, come ci dobbiamo preoccupare noi in questa mattina, di, eh, quando parliamo della parola di Dio, parlarle in modo, fratelli, corretto, senza aggiungere e senza togliere tagliare rettamente fratelli ma io mh, sono andato un pochino più eh, a fondo non è soltanto il dispensare la parola di dio perché a dispensare non è che ci vuole molto fratelli a parlare della parola del signore ma questo tagliare rettamente mi ha fatto anche pensare a quello che io devo fare su me stesso sul lavoro che noi dobbiamo fare su noi stessi, fratelli e sorelle, perché noi siamo troppo a volte eh, protesi verso gli altri, ma non ci curiamo abbastanza di quello che è nel nostro cuore. Siamo preoccupati a dare e ci preoccupiamo poco quando è scritto nella parola del Signore, custodisci il tuo cuore prima di ogni altra cosa, custodiscilo il cuore. Or ciascuno esamini se stesso. È scritto in 1 Corinzi, capitolo 9, versetto 27. Sentite Paolo cosa, qual era l'atteggiamento prima ancora di predicare la parola. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Fratelli, sorelle, noi possiamo svolgere tutti i servizi di questo mondo, tutti, il predicare, da qua davanti, e non voglio elencarli tutti perché sono tanti, fermiamoci al predicare, così nessuno viene toccato, ma se questi servizi non vengono fatti con l'amore di Dio e con lo spirito che Dio ha previsto, con i sentimenti scusate, che Dio ha previsto, in questi servizi noi rischiamo, come dico sempre, scusate l'esempio, di fare un buco nell'acqua. Non solo non portar frutto, ma non essere approvati dal Signore. Ecco perché Paolo dice a Timoteo, lascia perdere le discussioni, lascia perdere le dispute, non ti preoccupare quello che dicono, non ti preoccupare di quello che fanno, tu ti devi preoccupare di te stesso. In un altro versetto dice, bada a te stesso e all'insegnamento, perché facendo così tu salverai te stesso innanzitutto e quelli che ti ascoltano. È sempre a Timodio che dice queste cose. Fratelli, ci deve essere nella nostra vita un, uno studio continuo, una coscienza pulita, come abbiamo detto l'altra domenica, davanti a Dio, perché il Signore è sempre attento, è sempre vicino a ciascuno di noi e vede i sentimenti del cuore. Adesso sta guardando i miei sentimenti, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri e i miei. E noi dobbiamo essere approvati. Stiamo pensando cose buone? Beh sì, siamo qui. Stiamo pensando sicuramente al Signore. Sto facendo bene il mio servizio? Mi chiedo sempre io? Signore aiutami, metti in me, come dico sempre, lo ripeterò all'infinito, i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, la tua volontà, Signore. Voglio che sia in me, perché non voglio sbagliare. E non voglio neanche essere ingannato, perché come abbiamo detto prima, le persone, credenti che poi ci vogliono bene, ci dicono bravo. Ma attenzione, fratelli perché la volontà di Dio, i pensieri di Dio, spesso e volentieri sono molto più alti dei nostri e spesso quello che gli altri ci dicono potrebbe non corrispondere a quello che ci dice il Signore. Voi mi capite vero, fratelli e sorelle? Perché Dio conosce i cuori e noi vogliamo essere conformi. Quindi attraverso la preghiera, attraverso la parola, noi acquisiamo questa approvazione da parte del Signore. Ha letto il fratello nel Salmo 32, io ti istruirò, ti insegnerò la via per la quale tu devi camminare. Non ce la insegnano gli altri, fratello, e anche se il Signore può usarsi dei nostri fratelli, ce la insegna il Signore, ce lo dice Lui quello che dobbiamo fare. Versetto 19, tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo,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 Sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. In una grande casa, come abbiamo letto qui, non ci sono soltanto vasi d'oro. Questa casa non è il mondo, è la Chiesa. Sta parlando della Chiesa, fratelli, non del mondo. Ci sono dei vasi... D'oro e d'argento, gli uni sono destinati, sembrerebbe quasi che ci sia una, una specie di predestinazione, cioè quelli sono destinati a questo, no no, al versetto 21 dice, comunque, lo dico io comunque, se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, Preparato per ogni opera buona, diventare un vaso nobile dipende da me e da te. Amen, è vero fratelli, decidere veramente di seguire la parola di Dio, quindi bando al bando lo spirito di contenzione, lo spirito di parte, eh, le liti, le questioni, le inimicizie, tutte queste cose, poi leggetele nella, nella lettera ai Galati, non fanno parte dello Spirito di Dio. Noi vogliamo seguire le indicazioni che ci vengono dal Signore. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare. Gloria al Signore Gesù. Vogliamo essere quei vasi puri, come abbiamo detto, come abbiamo letto, dei vasi nobili, santificati, utili al servizio del padrone, preparati per ogni opera buona. Fratelli, e sorelle, ricerchiamo l'approvazione di Dio. Alleluia. Gloria al Signore.